Perché quando sono arrivato qua, entrato da questa scuola, ho messo la mia testa solo volevo sviluppare la mia stessa, anche ho trovato, perché sono stato fortunato, perché ho trovato le insegnanti tutte le insegnate che aiutano, che fa, fa, fa, fare l'impossibile per aiutarmi. Il, il, il mio amico e compagno, non c'è solo uno che aiuta, tutti aiutano. Quando, quando chiede qualcuno bisogno bisogno umano, tutti arrivano per aiutare. Una cosa bella. E per quello adesso ho sviluppato il mio stesso ho imparato tante cose: ho imparato a fare in meccanica, ho imparato a parlare un po' di lingua. Anche ho fatto a scuola Scipia ter, eh, e Terza Media. C è, c è anche prima ho trovato un po' di difficoltà perché c'è il Covid. Non riesco ad andare a scuola per il cibo, ho fatto tutte le video l'azione anche. Siamo a più di 200, 250 allievi, e eh, il totale chiaramente dell'azione prevede il coinvolgimento di più di 2, 2300 allievi in totale, quindi a livello regionale l'impatto è molto alto. Il nostro è un piccolo pezzo su due sedi, appunto è molto importante a nostro parere perché consente di dare strumenti aggiuntivi e opportunità aggiuntive a ragazzi che partono magari con, come dicevo, difficoltà linguistiche, e questo poi è volto, come per tutti i nostri allievi, a, ad aiutare eh, i ragazzi ad acquisire le competenze tecniche professionali ma anche di cittadinanza, anche di inserimento eh, sociale e eh, anche quelle famose e importantissime competenze trasversali che sono fondamentali. Ai eh, miei fami quando ho cominciato non capivo nulla però era prof che era simpatica, ci ha fatto capire tante cose, scrivere, leggere, tutto quello che ci serviva. Poi alla fine ho imparato mi ha, ho imparato un sacco. L'anno scorso solo lo sapevo dire ciao, come stai, due parole, però invece quest'anno hanno cambiato tutto. Adesso devo fare esame anche prossimo mese in giugno per la qualifica, speriamo che ce la faccia perché io ho studiato tanti anni inglese nel in mio paese, quindi se loro dicevano, parlavano, io li scrivo subito, perché lo, lo sapevo già questo, e poi le altre cose ho avuto difficoltà. Perché è un paese nuovo, una cultura nuova. C'è tutto nuovo e per me era tutto difficile, infattibile per me. Però... Dopo anche la mia famiglia sempre mi dicono che devi imparare sempre di più. Infatti io mi impegno molto. Cioè, non fumo, non bevo, solo studio. O delle volte esco, gioco a È Così una giornata che è andata non è ma troppo male. Cioè, è andato in casa di una signora, mettere questo, come questo il tubo, io non capisco che la gira del cuore, come si dice? tubo del tubo, dammi questa, questa, però io quella non lo capisco quella materiale. Dopo quello ho spiegato come questa, come questa, come funziona dopo hai capito, un'altra un volta è andato in un'altra cantiere e ho fatto come quello, ho capito quello, così bene, okay. La difficoltà che è, stata, che è stata quando sono arrivato qua è che... Non lo so la lingua è la prima cosa, e non ho amici per uscire, per, per divertire fuori con i miei amici, come prima, quando, perché qua, quando appena arrivi non lo sai nessuno, non lo sai nessuno, non, è, non puoi parlare con nessuno perché non lo sai, non hai veri amici. Però io studiavo fino alle due di notte, non, non riuscivo a dormire perché mi, cioè, mi arrabbiavo, perché mi dicevano così, perché io non ce l'ho testa. Dopo se tu ho capito se tu con la voglia puoi fare tutto quello che vuoi. Basta che devi avere la voglia. E infatti alla fine non ho detto neanche a casa che c'è l'esame di scuola guida oggi. E infatti sono son andato senza dire. E poi sono venuto a casa, l'ha dato così la foglia, la foglia rosa, la faccia di mio fratello, l'ha detto così, guarda adesso. Ma lui non ci credeva, però alla fine ha già capito, con la voglia puoi fare, posso fare quello che voglio.